Allora, come procede laggiù, Malacoda? Ah, benissimo, benissimo, maestro! I due mani sono proprio terrorizzati e, e confusi, proprio come lei aveva predetto. Ovviamente, Malacoda. Anche se, se non mi è chiara proprio la sua strategia fino in fondo. In che senso, Malacoda? Beh, perché fargli avere adesso tutti questi soldini, questi, tutti questi progetti che nascono? Ah, ho capito. A te sembra come, quasi come se io li stessi aiutando. Beh, ma, insomma, non oserei dire proprio questo, però un pochino, ecco, in effetti... Ma ovviamente non è così, non è così, Maracoda. Vedi, questa cosa qua, questi soldini, soldinini... Sono proprio il tozzo di pane al carcerato, capisci? La briciola al cane legato per far sì che sopporti la sua catena e addirittura si consideri fortunato <ride> ad aver vinto quel progettino. <ride> ah, capisco adesso, capisco. Ecco perché, ecco perché mi ha detto di, di, di dire ai nostri pupazzi umani che ai nostri ministrelli e che è il momento di, di minacciarli adesso, violentemente, di preparare il ricovero forzato, addirittura di dare qualche esempio concreto. È, è, è la tecnica del bastone e della carota. Esattamente, Malagoda, proprio così. Sebbene portare anche quei ministrelli corrotti a noi non sia stato proprio un lavoro così semplice. Ma perché maestro? Essi eh, sì, sembrano perfetti. Io ho visto quello, per esempio, quello che dovrebbe preservare la loro salute. Da quando lei eh, l'ha avvicinato, adesso sembra come... come... Rina, rimorto. Rimorto e, e emana da, da tutti i peli un senso incredibile di ottusa malvagità. Sì, è vero, è vero, malacroda. Ma comunque è stata una grande lotta. Perché vedi, lui non permette così facilmente la mia vicinanza. L'anima deve essere già fortemente corrotta. E l'anima di questo ministrello certamente lo era, ma nonostante ciò c'era ancora una briciola di luce in lui che ha lottato tenacemente fino alla fine. E ce l'ho fatta, sì ce l'ho fatta, però appena appena e solo perché <ride> quello sciocco ha rifiutato l'aiuto che lui gli ha offerto. Lui? Ma lui... Sì, lui, lui. Ma lo ha rifiutato. Sì, sì, Malacoda. Alla fine lo ha rifiutato, perché anche lui deve rispettare le sue stesse regole, no? Non può agire al posto dell'essere. Lui può offrire il suo aiuto, ma questo aiuto deve essere accettato dall'essere. E l'essere, cioè il ministrello ha, ha rifiutato l'aiuto di lui per poi accettare il suo maestro? Esattamente, ma questo non è accaduto casualmente. Non è un caso. Noi lo abbiamo preparato, malacuda. Ricorda bene, sono millenni che ci stiamo lavorando. Il nostro lavoro, tutto centrato sul prevalere della materia, sul porre l'accento che l'unica cosa che vale è ciò che si vede e si tocca, sullo svuotare la materia del suo stesso principio vitale, rendendola un guscio vuoto, inerte, puro oggetto di mercato. Tutto il lavoro che abbiamo fatto sull'esaltazione della carne, sulla sua mercificazione, capisci? Tutto il lavoro sulla fine della carne, sulla sua putrefazione, sulla paura della fine della carne, della putrefazione, la paura della morte. Tutto il lavoro, Malacoda, che abbiamo fatto sul possesso come illusione di esistere, e alla fine sul denaro, come illusione di potere. Tutto, tutto questo, alla fine, alla fine comunque di una lotta veramente rimarchevole, alla fine ha prevalso su di lui, sul verme umano, e i suoi occhi pavidi, già annebbiati, occhi umani, non potevano vedere. Non riuscivano a vedere, non vedevano le forze in gioco, capisci? Non vedeva né me, né lui. Ma io avevo un asso nella manica, perché io potevo porgere la materia inerte, svuotata di luce, ma semplicemente adornata dalla mia falsa luce. E lui poiché non riusciva a vedere oltre, poiché non vedeva niente oltre la materia, allora dopo momenti di terrore infinito, eh, i suoi occhi alla fine si sono induriti, scheggiati, e ha deciso, lui ha deciso ha deciso che non ci doveva essere niente oltre la materia e che lui l'avrebbe difesa sempre la materia, la sua stupida carne, l'avrebbe accumulata, il suo stupido denaro, a costo di tutto e di tutti. Ed è allora che ha iniziato a partorire i suoi disegni più assurdi, le idee più atroci, i sistemi più efferati per ridurre tutto a sé e ai suoi, perché ovviamente aveva bisogno di aiuto, ma che, che problema era quello? Bastava dare a questi un pochino della materia. Tutto era chiaro, capisci, nella sua mente. Il ministrello ora vedeva chiaramente. I dissidenti andavano screditati, Co perché, perché non interessati al bene comune. E andavano internati. Se insistevano, mentre con gli altri, con gli altri era semplice, bastava condividere un pochinino, pochinino, pochinino di quella materia, il sufficiente per tenerli attaccati e farli sopravvivere in modo che ne avrebbero avuto bisogno per sempre, in eterno. <ride> Maestro, questo è... Tremendo! Sono spaventato anche io! Eh, lo so, ma d'altronde gli uomini avrebbero potuto benissimo vedere che stava accadendo. Ma perché, maestro? In che senso? Beh, perché essi stessi lo hanno già fatto da sempre. Ah, lei intende gli schiavi! Sì, anche gli schiavi, ma il concetto di schiavitù è stato superato. Ma guarda ora, pensa come tuttora essi invece gestiscono gli animali. Ed è lì che la loro anima si prepara alla perdizione. Animali nati liberi, che vengono accuditi, curati... Beh, curati. Sono riusciti perfino a mettere un tappo sulle mucche. E, eh, appunto, curati, accuditi, protetti, solo affinché nutrano gli umani. Possono vivere, certo, sopravvivere, ma solo nel modo le mucche col tappo e fino a quando fa comodo ai loro padroni. <ride> E loro chiamano questo regno dell'abbondanza e non si rendono conto che è stato questo sistema che li ha avvelenati piano piano, che ha spento la luce della loro anima, lentamente, inesorabilmente, portandoli a vedere tutto, tutto come un oggetto, uno strumento da possedere ed usare loro. I piccoli vermi umani al centro di tutto, tutto al servizio dell'uomo. E <ride> eh, che sciocchi, che sciocchi. E se sapessero in realtà che invece... Eh già, se sapessero che in realtà invece quanto c'è oltre loro, davvero quanto in realtà tutto è connesso. Ma noi... Noi siamo stati bravissimi, Malacoda, a fare del loro mondo un mondo quasi privo di anima, un mondo di oggetti inerti legati al caso, all'orribile caso che può colpire in ogni momento, senza nessun senso. E allora, che paura, che terrore, bisogna prendere tutto, tutto il, tutto il prima possibile, prima che, che la morte ci porti via, ma essi non sanno che quella morte è la mia morte e che essi verranno a me in eterno. <ride>